Ciao sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video volevo darti alcuni suggerimenti per il corretto utilizzo delle reaction che cosa sono le reaction le reaction sono quei piccoli tastini che si sono andati ad aggiungere al storico like nella interazione di facebook quindi il like il cuore l'abbraccio la rabbia e la lacrimuccia queste eh, interazioni, appunto, le reaction, sono state introdotte all'interno del social network affinché le persone potessero, con un semplice clic in maniera veloce andare ad esprimere un'emozione, uno stato d'animo, un proprio parere rispetto a un determinato contenuto, che fosse un testo, una fotografia o un video. Ecco di cui volevo parlarti oggi è una costanza che vedo sempre più spesso portare avanti da a diverse pagine facebook ed è quella di utilizzare le reaction come meccanismo di voto. No, questo è assolutamente vietato da facebook ti lascio il link sotto a questo video di quelle che sono le politiche di facebook sull'utilizzo delle reaction non so se hai visto quando spesso ci sono anche pagine molto famose dove dicono metti like se ti piace questo oppure il cuoricino se invece preferisci questo l'obiettivo è praticamente quello di creare engagement quindi di creare movimento e interazione sulla pagina ma uh, questo è assolutamente vietato da facebook perché le reaction nascono per la ragione di cui ti parlavo prima, ovvero nascono con l'obiettivo di dare all'utente la possibilità di esprimere in maniera spontanea e genuina una sua reazione rispetto ad un contenuto la strumentalizzazione invece delle reaction come meccanismo di voto non piace a facebook e non piace proprio perché fa venir meno quello che è il principio della genuinità e della eh, trasparenza eh, all'interno di una pagina facebook anzi può addirittura portare l'effetto opposto ovvero che se questo comportamento è perpetrato nel tempo ripetuto è addirittura possibile che facebook faccia eh, risultare le nostre risorse pubblicate in maniera organica sempre meno visibili se vuoi creare interazione all'interno dei tuoi canali social e vuoi invitare le persone ad essere più partecipative, fallo attraverso delle forme di engagement differente, magari chiedendogli proprio di esprimere un loro parere, ma non di utilizzare le reaction come se fossero appunto un sistema di votazione. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like o condividilo. Se vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se invece vuoi parlare con noi di quella che può essere eventualmente la tua strategia di comunicazione sui social sotto questo video trovi un link per prenotare la nostra prima ora di consulenza gratuita. Grazie e al prossimo video!